Buonasera, sono Laura Antichi. Oggi vi presento come costruire un ebook utilizzando Book Creator, un'applicazione online o per mobile per iPhone e iPad. L'utilità di Book Creator, molto interessante nella didattica a distanza e nella didattica digitale integrata, rende disponibili contenuti multimediali online in forma motivante, favorisce l'azione uh, partecipativa degli, e produttiva degli studenti. Si possono creare libri, presentazioni, album fotografici, manuali, storytelling, fumetti, digital portfolios, giornali. Si possono aggiungere immagini, testi, suoni, adesivi, eh, stili, eh, layout, anche a fumetti permette la modifica dei colori e degli sfondi. Si possono creare librerie, una per il free, con uh, libri da condividere in uh, scrittura. Di default è presente l'elenco dei libri prodotti e nel momento in cui vengono pubblicati possono essere condivisi in lettura nel web. Ora andiamo a eh, vedere gli usi didattici nella didattica EAS. Nel momento preparatorio potrebbe essere. L'utilizzo di book creator di grande utilità per presentazioni e tutorial che il docente predispone per gli studenti. Nel momento operatorio può essere scelto dagli studenti come artefatto del lavoro di gruppo per riassumere le attività, per presentare e pubblicare i prodotti. Nel momento ristrutturativo può rappresentare lo storytelling dell'attività della classe, il giornale delle attività svolte, la lesson a posteriori ora andiamo subito a collegarci all'applicazione all scriviamo nel browser book creator e eh, clicchiamo sul primo eh, risultato che eh, ci eh, viene restituito qui eh, andiamo a fare il sign in e eh, ci chiede di accedere con Google, con Microsoft, con il codice uh, QR e con Clever che è l'account praticamente della scuola per quanto riguarda gli studenti. Per quanto riguarda l'accesso degli insegnanti eh, ci chiede di accedere con Google, accedere con Microsoft o accedere con Mail. Accedo con Google, mi chiederà di scegliere l'account di google con cui voglio accedere lo scelgo e mm, mia, questa è la mia dashboard con i miei libri che mi viene subito eh, fornita vado nel pannello di controllo dell'insegnante e vedo le mie biblioteche e la eh, biblioteca mm, la mia biblioteche con i miei libri e la eh, biblioteca che ho precedentemente creato che si chiama l'antichi. Potete creare una biblioteca eh, cliccando su ah, crea una nuova biblioteca e dando un nome a questa biblioteca. Con il free ne potete creare eh, soltanto eh, una. Eh, nei miei, la differenza tra i miei libri e eh, la biblioteca che ho creato e che i libri che sono nel, nella parte personale, quindi privata, possono essere, se pubblicati, poi condivisi in lettura. Nella, invece i libri che sono presenti nella parte, nella biblioteca creata da me, possono essere mh, condivisi anche in scrittura e eh, si può dare l'accesso quindi a questa biblioteca anche agli eh, studenti. E, ecco, questo è tutto riguardo alle mie biblioteche, posso andare a creare nuovi libri tanto nella, mh, nei miei libri quanto nella... Eh, nella biblioteca che ho creato i libri comunque possono essere mm, spostati ad esempio dai miei libri nella biblioteca ad esempio prendiamo il dai Promessi Sposi il libro, allora faccio copia del libro e, um, e mi dice in quale biblioteca lo voglio eh, copiare L'antichi, quindi vedete comparire i, um, i promessi sposi nell'antichi mm, nel, nella biblioteca, adesso è comparso, nella biblioteca che avevo uh, precedentemente creato. Vedete che è possibile quindi mandare un codice di invito per questi eh, libri, ma eh, vedremo tutto eh, dopo questo. Andiamo di nuovo nella, eh, nella mia, nel pannello di controllo dell'insegnante, e come vi dicevo andiamo ora a creare eh, un nuovo libro, che possiamo, eh, possiamo farlo tanto nei miei libri quanto in, nella biblioteca eh, creata. Ora vado a creare un nuovo libro nei miei libri, clicco sui miei libri, nuovo libro, mi dà la possibilità di scegliere la forma del libro, verticale, quadrato, orizzontale, verticale, fumetto, quadrato, fumetto, orizzontale, fumetto, scelgo, quadrato, fumetto, vado, questa è la copertina quindi del mio libro, che vado a settarlo, scelgo i pannelli, questi e eh, posso inserire nei pannelli potrei inserire anche un video posso inserire eh, inserisco un'immagine eh, posso eh, trovare l'immagine con la ricerca in google oppure mh, dal mio computer in file o con drive vado in file perché così sono sicura di scegliere di avere delle immagini mh, che possono essere senza copyright quindi eh, apro l'immagine mi dice come la sta eh, in caricamento l'immagine così nella zona sottostante mh, poi eh, metto un'altra immagine che carico ancora da file mi dal mio computer dal mio eh, pc e eh, metterò eh, questa apri ok e quindi la sta caricando aggiungo andando nel, nel più del testo metterò un title eh, potrei il title digitarlo eh, posso digitarlo oppure eh, posso eh, dettarlo con il microfono lo eh, scrivo molto interessante questa del microfono perché permette agli a studenti a più piccoli di uh, scrivere senza saper scrivere, oppure a quelli che hanno difficoltà di scrittura di ehm, avere il testo scritto. faccio eh, Naturalmente posso formattare, come vedete, mm -hmm. andiamo in grassetto e, ehm, e poi ehm, clicco su fatti" il testo può essere uh, poi cambiato, può essere modificato come vedete ingrandito andando in i, può essere, lo posso eh, quindi anche posizionare in maniera diversa e posso mh, cambiare il carattere, eh, vabbè mettiamo questo ma mi piaceva di più questo oppure questo come cercate quello che eh, meglio eh, eh, vi soddisfa poi um, sempre mh, il testo posso cambiare il colore lo scelgo metto giallo eh, si vede un po' poco ma era per farvi vedere la funzionalità era meglio prima e uh, così aggiungo del testo sotto questa volta però eh, il testo sarà un testo normale quindi vado in text e ehm, aggiungo il testo oppure l'ho detto e scriverò la mia città fatto il testo sarà molto piccolo e, ehm, lo trasciniamo qui sotto e eh, lo andiamo naturalmente a ingrandire attraverso la funzione i la mia città posso eh, cambiarne il colore lo scelgo eh, giallo sempre e posso come vedete da qui eh, mettere uno sfondo per eh, evidenziarlo bene posso eh, poi inserire dalla i mh, una pagina, eh, un sfondo e eh, quindi un background per, per la pagina inserisco questo e ho quindi eh, costruito la mia eh, copertina del libro ora andrò ad aggiungere una nuova pagina o eh, con la freccia pagina successiva oppure la pagina ecco questa è la nuova pagina bene, creiamo la seconda pagina andiamo nella I mettiamo eh, uno sfondo possiamo metterne uno a colori con dei colori a tinta unì per esempio giallo oppure eh, possiamo aggiungere della carta per esempio a righe o a quadretti come vedete possiamo aggiungere dei motivi eccetera eccetera mh, con tutte le provate tutte le funzioni eh, possibili io la metto carta tanto per far vedere le righe e a poi con il più Posso aggiungere media e um, posso importare eh, le, delle immagini dei file dal importa, oppure registrare, oppure usare la penna, inserire del testo e eh, registrare eh, in, in voce. Ora mettere un audio. Eh, usiamo la penna. Posso usare questa penna, scegliere il colore della penna, per esempio, oh vabbè, scelgo questo colore a righe, e mi dice inizia a disegnare, ok, e mi dà la possibilità di scegliere tra delle immagini che possono essere ecco la scarpa ad esempio, su quell'immagine ho disegnato, eh, ho potuto scegliere la scarpa. Posso iniziare a disegnare ancora ho, scegliendo qualche altro oggetto simile, quindi per chi, molto inclusivo per chi non sa eh, disegnare, che permette eh, quindi al eh, agli alunni di uh, mh, trasformare quelle che sono delle linee in uh, disegno proviamo a scegliere un, uh, un altro colore esempio e vediamo che cosa ci propone ecco, dei pesci ok molto bene e uh, quindi eh, ho realizzato la seconda pagina con i disegni clicco su fatto eh, e quindi aggiungo una nuova pagina o con il più o, oppure con pagine scelgo anche in questo caso un, um, uno sfondo ad esempio uno sfondo a, a fumetti Vabbè, scelgo questo Ok, e posso con il più in uh, media, ad esempio, importare un'immagine o una mappa, oppure eh, un'immagine da file, oppure da Drive, un file da Drive, oppure incorporato quindi con codice HTML. il Uh, aggiungo un file sempre dal mio uh, computer aggiungo questa immagine come è in caricamento il file come vedete posso posizionarlo come voglio spostarlo aggiungo un uh, discorso un pensiero, ad esempio un discorso, aggiungo poi, non lo faccio dentro il testo perché risulterebbe troppo piccolo, lo aggiungo con il più un testo, text, e potrei eh, anche quindi il testo registrarlo e me lo tradurrebbe in testo eh, aggiungo sono Laura fatto posso naturalmente ecco, settarlo ecco. Il testo lo trascino dentro la uh, bolla, poi sempre andando in i lo posso alla solita maniera ingrandire, adattare in maniera quindi adatta e uh, così ho, ho creato un uh, primo uh, dialogo dentro la, la terza pagina. questa terza pagina voglio ora aggiungere una registrazione. Vado in aggiungere elementi, media e eh, clicco su registra. Come vedete ho inserito l'audio, che è questo. Buongiorno, sono Laura Antichi. vi mando un saluto. Posso spostare adesso l'audio qui. Vado ad inserire ora una nuova pagina. Vado in la I, uh, scelgo un uh, giallo come background e ora qui andrò ad inserire un uh, video. Ho inserito quindi il video, come potete vedere adesso andiamo a vedere se eh, è andato. Un ulteriore saluto, questa è sempre una prova. Ciao a tutti! Ora proviamo ad inserire delle forme. Dal da più forme inseriamo ad esempio un bottone, un'ellisse. Qui lo rimpiccioliamo. Possiamo, tiro un po' in giù, sempre cambiare il colore. Come vedete, lo lascio rosso. Per mettere in evidenza queste immagini, posso inserire anche delle, sempre delle forme, con il più forme. Posso inserire quindi una stellina. Anche questa stellina la posso rimpicciolire e cambiare di uh, colore. La facciamo anche lei rossa. Un'altra interessante funzione è la lettura del libro, molto inclusiva. Quindi vado in Leggi il libro e mi leggerà tanto i testi scritti quanto gli audio e i video. Vediamo come eh, procede. Clicco sulla freccina. Leggimi. Mantova, la mia città. Sono Laura. Buongiorno. Sono Laura Antichi. Vi mando un saluto. un ulteriore saluto questa è sempre una prova ciao a tutti sei arrivato alla fine del libro leggi di nuovo realizzato con book creator poi posso andare su impostazioni e quindi a vedere le eh, pagine affiancate, la, sottolineare le parole, eccetera, eccetera, ma soprattutto potrei settare anche la velocità di lettura del libro, sempre per un'azione altamente inclusiva. Ritorno ora nei miei libri. La mia città... Se vado nelle opzioni di condivisione posso pubblicare il libro online, scaricarlo come ebook o stampare. Pubblica online. Do un titolo al libro, metto prova. L'autore mi viene già settato. Pubblica libro. Quindi mi dice che il libro è stato eh, pubblicato. Ho la possibilità anche di leggere il libro online, di copiare il link per la condivisione pubblica negli, eh, negli appunti. Quindi eh, copio il link e eh, i miei alunni o eh, quelli con cui voglio condividere Possono leggere questo uh, book che è stato uh, pubblicato. Posso anche interrompere eventualmente la uh, pubblicazione e leggere online il libro. Leggi online. Leggimi. Mantova. La mia città. Sono Laura. Buongiorno. Sono Laura Antichi. Vi mando un saluto. Ecco, interrompo la lettura ora. Vabbè, perché l'abbiamo già eh, visto, che, eh, che possiamo, eh, eh, come risulta la lettura. Quindi vedete che il libro eh, si chiama eh, Prova di Laura Antichi. Ora duplico questo libro che ho appena creato, Mantova la mia città, copia libro, e lo sposto nella mia biblioteca L'Antichi. Vedete che è stata, eh, quindi, mh, è stato copiato eh, qui, adesso lo sta caricando, e mantiene un'altra, eh, un l'originale nei miei libri quindi una copia è stata spostata in l'antichi e l'altra è stata mantenuta nei miei libri. Vado ora in condividi opzioni di condivisione vedete che posso quindi pubblica online quindi anche la copia prova, posso anche cambiare il titolo, la mia città, pubblica libro, il tuo libro è stato pubblicato, come abbiamo visto prima, copia il link per la condivisione pubblica degli appunti, leggi online oppure interrompi la pubblicazione. Posso, da qui e quindi nella biblioteca L'Antichi, settare Collabora. Quindi con la collaborazione in tempo reale più autori possono lavorare allo stesso libro contemporaneamente. La collaborazione è disponibile per i piani a pagamento, ma puoi fare una prova di 14 giorni. Quindi inizia subito la prova gratuita, se vogliamo, la collaborazione in tempo reale. Comunque posso mm, mostrare un codice di invito, quindi qui ho un codice di invito e eh, condivido questo codice con altri studenti e insegnanti per permettere a loro di creare libri in questa biblioteca e di leggersi a vicenda. Posso uh, far scadere anche questo codice quando lo ritengo opportuno. Comunque questo codice non va uh, condiviso sicuramente sui uh, social. Chiudi, quindi invita la biblioteca con il codice quindi uh, gli altri utenti uh, potranno uh, iscriversi come studenti e, e poi uh, potranno qui nella, nella biblioteca L'Antichi postare anche i loro uh, libri. Quindi mi sembra che uh, questa applicazione online e da, da mobile possa essere utilissima perché la, gli studenti eh, diventino autori della, dei propri libri imparino anche a vedere eh, come si costruisce un ebook online e, e possano anche fruire di ebook appositamente eh, fatti creati per loro dal eh, eh, dagli insegnanti infatti volevo far vedere questo sui eh, promessi sposi che avevo fatto con eh, lo sfoglio questo è quindi disciplinare vedete Le, uh, le immagini le ho create io, quindi anche loro potrebbero creare delle immagini e eh, quindi eh, e finisce tutto con uh, un video che spiega che cosa devono fare gli, gli studenti. Buonasera.